la vita non mi parla, sono io che leggo la vita, è completamente diverso, è una questione di centralità, non sono io al centro e la vita che mi ruota intorno e mi dice ti suggerisco questo, ti suggerisco l'altro, ti accompagno di qui, mi muovo in questa maniera perché tu prenda quella strada, io non sono così importante neanche voi che mi ascoltate. Vi voglio bene, ma non siamo così importanti. La vita si muove, punto, nei suoi tempi, nei suoi ritmi, nella sua infinita complessità, ma non si muove in funzione di me per parlarmi. Questo deve essere molto chiaro. Sono io che è interessata a conoscermi, a ricordarmi, a trovare il movimento giusto nel posto giusto che fa bene a me e agli altri, leggo la vita, leggo la metafora, ma la vita non scrive le sue metafore tipo bigliettino, suggerimento, perché io le possa leggere. La vita è la vita infinitamente più enorme, più spaziosa, più ampia di me, sono io che volendo vivere in modo degno, da essere umano, con tutti i miei tre corpi, mi impegno, mi metto in gioco per leggere con tutti i miei tre corpi la vita dove sono immersa. La vita è al centro e sono io che ci ruoto intorno, gravito in tutti i suoi movimenti e vado a leggere che cosa si apre di possibilità. Vado a individuare, a canalizzare nei miei tre corpi qual è la cosa giusta al momento giusto, cosa va fatto. Parlare, tacere, seguire un corso, non seguirlo, uscire con una persona piuttosto che un'altra o star sola. Io leggo le metafore per me, non è la vita che crea le metafore perché io possa comprendere come comportarmi. E questo inverte in modo interessantissimo la libertà che noi abbiamo, il libero arbitrio che applichiamo nelle nostre giornate. Cioè non è la vita che mi conduce per mano e mi dice Elisa, guarda prendi il sentiero sulla destra, ti suggerisco caldamente di prendere il sentiero sulla destra. Ed è una cosa sono io che leggo le metafore e mi dico. Stando così le cose a questo punto della vita sarà forse più interessante, mi apre delle possibilità, delle aperture, delle prospettive che mi richiamano, che mi risuonano, il mio sentire, la mia percezione e anche i miei pensieri. Mi suggeriscono di prendere la via di destra. Ma è forte la differenza. La vita mi conduce a destra, io canalizzo la vita e prendo la decisione di andare a destra. C'è una responsabilità ma anche un autorispondere delle nostre azioni fondamentale. Non sono le metafore della vita che da un segno all'altro, come un bambino di due anni con la manina, mi accompagnano senza che io sappia bene dove si vada, perché sennò sono perduta. Sono io che mi prendo la responsabilità di leggere cosa accade, di canalizzare le metafore della vita e di compiere le mie scelte. Questo è l'avere un libero arbitrio. Altrimenti è affidarsi a un qualcosa che magari capisco, magari non capisco, ma sposta sempre all'esterno la responsabilità di quel che faccio. Sono andata di là perché la vita mi suggeriva di andarci. Se va bene, sono stata brava ad andarci, se poi mi va male, ah, la vita com'è stata cattiva con me. Ecco, questa carta ci fa guardare dall'alto le metafore, le situazioni. Quello che ci accade nella vita. Al falco non glielo dice nessuno dove andare a cacciare. Si solleva in volo, guarda tutta la situazione circostante, metafore o non metafore, prede o non prede, fame o non fame, e sceglie esattamente da solo dove scendere. E lo sceglie con una precisione millimetrica. Se riesce a cacciare, bene. Se manca la preda, non è colpa della vita, è andata male, ci riproverà. Con questa precisione, con questa autoresponsabilità, oggi facciamo la ginnastica. Quindi seguiamo il ritmo nostro, dei movimenti, ci ascoltiamo Arrivo fino a dove non la vita o qualcun altro mi dice d'arrivare, ma fino a dove mi fa bene oggi. Today, silence. O meglio, solo music. Grazie di aver partecipato, qualsiasi domanda, condivisione, riflessione è sempre ben accetta. Questo filmato e tutti gli altri li trovate sia nella mia pagina Facebook che ricordo il ricordo geometrico dell'Eneagramma, sia sul mio sito web con un po' di varie informazioni sulle mie attività, su di me, condivisioni, riflessioni, articoli. Il ricordo geometrico.it Ciao, a domani alle 9.